La cosa che rende estremamente interessante qualsiasi lavoro su di noi è rendersi conto, alla fine, che è vero. È chiaro che uno parte facendo un lavoro su di sé credendoci, avendo a che fare con delle cose che gli appaiono reali. Il vero cambiamento è quando ci si accorge che non c'è assolutamente alcuna differenza di ambito a stare in contatto con il corpo fisico fatto di materia, di pensieri, di azioni, con il corpo dell'anima o addirittura quando si apre questa possibilità con il corpo dello spirito. Questa carta ci racconta che stanno tutte e tre insieme. C'è un'emanazione, un'origine, il punto più antico che abbiamo dentro di noi, il punto dove confluisce tutto, da cui emana tutto il resto, ma non prima una cosa e poi l'altra. È tutto insieme, in un disegno incomprensibile, astratto, estremamente ricco, colorato, bellissimo, ma per la mente poco interpretabile. Allora diventa veramente un momento di risveglio e di consapevolezza quando noi ci rendiamo conto che le azioni che compiamo nella giornata hanno un diretto riflesso sul nostro mondo interiore, sulla nostra anima. Non sono due canali separati che ogni tanto mettiamo in comunicazione quando facciamo la ginnastica, quando meditiamo, quando gli diamo attenzione. È la stessa cosa, come dire sono al freddo con la mano sinistra ma la mano destra non ne risentirà minimamente. E non è così, è parte di un insieme di un unico essere. Siamo fatti da tre corpi. Quando agisco sui miei sentimenti, quando vado ad attivare delle energie all'interno di me, quando faccio la ginnastica e muovo degli equilibri, accadono poi delle cose nella vita che in apparenza non sono collegate, non ha nessuna connessione logica l'aver fatto la ginnastica con presenza e il ricevere una telefonata che rende la mia giornata particolare. Ad esempio, non ha nessuna connessione logica fare una buona ginnastica al mattino e incontrare nel pomeriggio una persona che verrà a un corso e sarà un reciproco arricchimento e una reciproca fonte di gioia. Magari accade casualmente per altri canali, non ma neanche mai visto fare ginnastica, lo scopre dopo a livello di sentimento, a livello di anima, queste connessioni invece sono evidenti, esistono, funzionano davvero, diventano qualcosa di reale. Quindi finché dentro di me inizio a pensare, sì, prima mi occupo della vita pratica, del lavoro, dei figli da portare a scuola, della cena da preparare al cane e poi mi dedico alla meditazione, non è che la vita mi separa gli ambiti, sono io dentro di me che li tengo staccati. Da una parte c'è il mio lavoro ordinario e dall'altra ci sono i miei talenti, le mie, i miei ricordi, le mie illuminazioni e viceversa, dall'altra ci sono i miei momenti di meditazione e poi c'è quella pallosissima vita ordinaria, oppure tanti fanno anche diversamente c'è il divertirsi, lo stare nella vita, l'uscire con gli amici, il godersela appieno e poi quando c'è un problema magari vado in chiesa ad accendere una candela. C'è anche questa versione, ce ne sono infinite di versioni. Ora questa carta ci dice ha un senso questo vivere con tre corpi se ci si accorge a monte che questi tre corpi stanno assieme. Quello che faccio, concentrandomi su uno, è un immediato riflesso sugli altri e viceversa. Stanno tutti qua. Non sono separati. E uno dice, ma come faccio a dire che non sono separati perché la mia anima io mica la posso pensare, la mia anima io non ci posso fare un ragionamento. No, quella è la tua mente. Nel sentimento però, al contrario, non posso decidere di amare o non amare una persona. Quindi cosa vuol dire? Che esiste anche un corpo diverso, che con la mente e con il ragionamento logico non ha niente a che fare. Il corpo del sentimento, del sentire, del sogno, quello che ci connette anche tra una vita e l'altra. E quando questi due corpi iniziano ad accorgersi l'uno dell'altro, a vivere come la destra e la sinistra, completandosi a vicenda, e allora si apre un contatto ancora più interessante, che è la percezione, che permette di stare un po' ovunque, dentro e fuori di me. Non mi perdo, non mi dissolvo, non mi dimentico, non vado in trance, eppure mi posso finalmente espandere anche oltre il visibile e l'invisibile, anche dove si incontra proprio come avviene in questo punto qui, centrale. Ecco, ha un senso fare la ginnastica al mattino, o fare le meditazioni, o andare a fare le camminate consapevoli, o tutto quello che ci pare, anche pregare, andare a messa, cantare i mantra, ha un senso, o anche prepararsi il pranzo, o fare l'amore, o andare in palestra, ha un senso, se mi ricordo, che influisce su tutti i miei tre corpi. Che lo faccio con tre corpi, nonostante io mi renda conto magari solo di uno alla volta. Ma sono lì con tutti e tre. No.